Buongiorno a tutti e benvenuti per la serie di interviste per il decennale di sinestesia. Oggi abbiamo come tema la sostenibilità e con noi un ospite che è, posso dire poliedrico, eh, è stato un giornalista d'inchiesta che ha vinto il premio Ilaria Alpi nel 2012 eh, per un una coraggiosa inchiesta sul traffico internazionale dei rifiuti eh, ma è anche un narratore, anche un conduttore radiofonico, scrittore e eh, con noi Emilio Casalini, benvenuto Emilio e grazie per ciao, essere con noi Ciao, buongiorno, ciao benvenuto, buongiorno È davvero un piacere Ciao Bene, dunque, io prima insomma, ti ho introdotto eh, con una, diciamo, una serie di, di ruoli e di cose che, che hai fatto, no? di, di, di attività, eh, che, eh, e tu, ti ho definito anche poliedrico, no? perché eh, ti occupi di tante cose, ti sei occupato eh, di tante cose, tutte con un filo conduttore comunque eh, legato alla bellezza. Ehm, oggi che cosa, di cosa ti occupi? Quali, quali sono le, le cose che ti muovono in questo momento? Eh, è una declinazione cont continua e credo che sia proprio anche poi il segno dei tempi no? eh, Una volta avevamo lavori molto fissi per cui <ride> eravamo preparati da fin da piccoli e poi li portavamo avanti fino alla fine Oggi non solo siamo nell'epoca della singularity e tutto cambia velocemente ma anche, non so, noi stessi, io parlo per me, io continuo a cambiare, evolvermi molto velocemente, eh, assecondando anche quello che succede intorno a me. Mi occupo di eh, valorizzazione della bellezza e strumenti di narrazione dell'identità, fondamentalmente, e questo si declina in varie, in varie misure. Eh, da una parte sono consulenze per i territori, per dire come si può raccontare meglio l'identità, perché quando hai qualcosa che ha valore, prima devi conoscerlo, e serve raccontarlo a chi ci vive, e poi quando l'hai raccontato, offrirlo anche agli altri. E anche questa è narrazione, è un racconto di quello che sei e del valore che ha. E serve per creare un valore aggiunto, magari anche lavoro, eh, benessere. Eh, quindi questo è un ruolo. Un altro ruolo è, eh, mi occupo, sto occupando moltissimo di una cooperativa di comunità eh, a Sciacca in Sicilia in provincia di dell'Agrigento dove sono il direttore creativo di un progetto che si chiama Museo Diffuso dei Cinque Sensi in cui la cosa è semplicemente che una, un, un, un territorio, una cittadina di 40.000 abitanti con un centro storico molto carino ma poco valorizzato così com come tutte le sue risorse decide sì. insieme di raccontarsi sì. e di organizzarsi per accogliere un turismo di qualità e che sia come cittadini temporali, come amici, come persone che vogliono scoprire con cui condividere la propria identità. E questo è un progetto molto grosso, che sta crescendo, aspettiamo di partire adesso a breve. Eh, mi occupo di um, un, un programma televisivo che è andato in onda 2019 con cinque puntate che si chiama Generazione Bellezza su Rai 3. Sono andate molto bene, eh, poi siamo bloccati per il Covid, però adesso riprenderemo a girare, andremo in onda a dicembre con una, tutta una, quasi un mese intero di, di puntate. E, e poi l'ultima cosa un po' particolare è che al 20 di, di maggio adesso eh, partecipo, apre la Biennale di Venezia di Architettura e partecipo come espositore eh, con una installazione che parla dell'economia della bellezza dove in realtà cioè, tutto, quello, tutto quello che ho detto in realtà è tutto connesso Wow, quante cose beh effettivamente sì è tutto connesso, il filo conduttore è, è, molto, è molto chiaro la bellezza, la sostenibilità anche no? legata a questo progetto turistico di cui, di cui ci stavi parlando ecco mh, perché è così importante raccontare la bellezza e, mh, mi viene in mente la, la frase di Peppino Impastato no? che diceva se insegnassimo alla gente la bellezza eh, gli daremmo una, un antidoto no, all'omertà, alla depressione, a tutta una serie di eh, situazioni e, e cose negative no, che, che si trovano ad affrontare. Eh, quindi perché è importante raccontare la bellezza e poi eh, si può insegnare e come si può insegnare la bellezza alle persone? Allora, la frase che tu giustamente citi di Peppino Impastato porta a un tema che è quello della consapevolezza, ed è il tema per cui non riuscirei mai a convincere qualcuno davvero alla sostenibilità finché non ne capisce il valore, cioè tu puoi imporgli quello che vuoi, ma finché non lo capisci, lui il sacchetto della spazzatura lo butta fuori, quando vede che lo butta fuori, non gliene frega niente, Finché non c'è uno switch mentale, ehm, è inutile, cioè è proprio, sì, si fa qualcosa, ma è faticosissimo imporlo con la forza, no? con le multe, con le sanzioni, eccetera, eccetera, obblighi. Ehm, tutto diventa diverso quando capisci, capisci il valore delle cose. Allora, la bellezza non è una specie di paradigma eh, in cui metti insieme tutto, è un modo di essere... Eh, belli non esteticamente ma belli dentro, un modo di migliorare il nostro sistema di vita è un modo di eh, considerare tutto quello che ci circonda dall'ambiente alle risorse del patrimonio materiale e immateriale come un valore, cioè nel momento in cui mh, capisci riesci a, a capire il valore di questo poi aumenti la consapevolezza la consapevolezza ti porta all'azione e quindi tu stesso sì. diventi un attore e, ed ecco per cui, perché è così importante la narrazione della bellezza, secondo me. Perché ti fare rende... Allora, un esempio pratico è quando tu vai all'estero e tutti, ma tutti, eh, diciamo: Ma guarda questi che non hanno niente, cosa hanno combinato, co che bravi che sono a raccontare. Okay. Pensa a noi, no? Una frase classica: Pensa a noi cosa potremmo fare, ok? E perché non lo, lo facciamo? Lo diciamo spesso: è è 50 anni, ma quando sono nato, no? E poi, ma per, sì, ma la domanda è, perché non lo facciamo, se lo diciamo sempre? Allora, ecco dove il mio ruolo oggi è questo, è dire, rispondiamo alla domanda perché non lo facciamo. Uno, perché siamo viziati. Due, perché siamo un popolo abbastanza... Mh, è troppo facile, no, siamo circondati dalla bellezza e quindi vada sola. Non dobbiamo sforzarci. È come se tu vivi a fianco a un albero che ti dà dei frutti buonissimi, prendi la mano, te li mangi, cioè perché devi sbatterti a cercare di fare qualcosa? Noi più o meno siamo sulla stessa linea, no? per cui andiamo per inerzia. E invece oggi no, non basta più questo. E quindi ecco dove la narrazione della bellezza in realtà è la presa di consapevolezza del valore di quello che siamo, sia del patrimonio materiale e immateriale creato dall'uomo. Sia del patrimonio naturale, e intendo qualsiasi cosa a livello che non abbiamo fatto noi, sia okay. come quarto sapere quello che siamo noi stessi, cioè i nostri, skills, i nostri talenti e le nostre cose. Ecco, mettere insieme questi quattro saperi, trasformarli in azione è un po' ecco, la, la, la, la realizzazione della bellezza secondo me.